My is, uh, how does one deal with Come gestire l'insicurezza? La vita è insicura. Non c'è sicurezza riguardo alla vita perché... Ti rivela un segreto? Mm? Per quanto giovane in salute tu sia, un giorno morirai. Ti auguro una lunga vita, ma comunque un giorno morirai. È ok? No? Per cui puoi morire gioioso o puoi morire piangendo? Dipende da te. Ma ad ogni modo un giorno morirai, sì o no? Se dici che non vuoi morire, comincia a recitare oggi «Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire» «Tutto quello che succederà è che non vivrai, però poi morirai» Sì? La paura «non voglio morire» non ti lascerà vivere ma non ti aiuterà a non morire, Morirai comunque Accettare la mortalità è una cosa molto importante Se non accetti la mortalità, stai vivendo in un mondo di fantasia, di un mondo irreale, non nel mondo reale. Il mondo reale è che veniamo e andiamo. Così tante innumerevoli persone sono venute al mondo e se ne sono andate prima di noi, non è vero? Voi siete, siete in una scuola fondata nel 1857 mi stavo giusto chiedendo come abbiano fondato un'istituzione in quell'anno perché in quell'anno ci fu un tale tumulto in tutto il paese 1857 molti sconvolgimenti nel paese ma in qualche modo qualcuno è riuscito a fondare un'istituzione nel terreno su cui state camminando non sappiamo quante persone sono sepolte sì o no? Tutte queste innumerevoli persone, persone che hanno camminato su questo pianeta prima di voi e me, dove sono? Sono tutte diventate Terra. Sì o no? Anche questo diventerà Terra un giorno, a meno che i vostri amici non scelgano di seppellirvi davvero in profondità, temendo che possiate tornare dal Regno dei Morti. E ci sono… ci sono stati certi episodi. È successo questo, c'era un'anziana coppia in Texas, oltre i 75 anni, il loro sogno era andare in terra santa o Gerusalemme, ma a causa della loro attività e poi dei figli, i figli che crescono, che vanno all'università e i loro matrimoni e questo, quello e quell'altro, non c'erano mai riusciti. Superati i 75 anni di età, riuscirono a partire per Gerusalemme. Gerusalemme è un posto dove ogni sasso trasuda di storia. Così camminarono sul sentiero su cui si crede che Gesù abbia camminato, visitarono quel posto dove si dice abbia camminato sulle acque e molte altre cose del genere. Furono travolti da tutte queste esperienze e purtroppo la Signora ebbe un attacco di cuore e morì. Quindi l'uomo si stava preparando a riportare il suo corpo in Texas. Ma poi la gente del posto si avvicinò e disse: vedi, Gerusalemme è la terra santa, questo è il posto giusto dove morire. Ha fatto la cosa giusta. Quindi facciamo tutti i rituali qui e seppelliamola qui. E ti costerà soltanto 25.000 dollari. Perché. Se la riporti in Texas, solo il trasporto costa 18.000 dollari, oltre alle tasse locali, e in America i costi del cimitero sono molto alti. Se consideri tutto questo, spenderesti molti più soldi, e soprattutto, lei ha scelto di morire in terra santa. Questo è il luogo dove deve essere sepolta. Facciamolo. L'uomo disse, no, la riporto indietro in Texas. Dissero, vedi, sei molto turbato a causa della morte di tua moglie Non sei in grado di pensare lucidamente, possiamo capire Quindi ti faremo un super sconto, 15.000 dollari Sapete, quello è un luogo dove si contratta il prezzo Facciamolo L'uomo ci pensò e disse, no La riporterò in Texas allora gli dissero, vedi, non ha senso, Tu posso capire che sei molto angosciato, hai perso tua moglie dopo 45 anni, quindi ovviamente sei molto, molto angosciato, non stai per niente pensando in modo lucido, possiamo capirlo, solo per questo sei un americano e sei del Texas, quindi ti facciamo un assoluto super, super sconto, 10.000 dollari, facciamolo, dai, facciamolo, facciamolo. Per capire di cosa sto parlando, se vuoi, devi andare a Kashi o in qualche posto ad Aridwar, in cui succedono queste cose, sai? Allora l'uomo ci pensò e disse, no, la riporto in Texas. E loro, gettando le mani in alto, dissero, perché? Qual è il problema? 10.000 dollari, facciamolo! Disse, vedete, in Texas i morti restano morti. Quindi, se accetti la tua mortalità, sicurezza, insicurezza, tutte queste cose spariranno. Stai vivendo quotidianamente come se tu fossi qui per sempre. La consapevolezza fondamentale è che questo è mortale, questo è, qui, questo è qui solo per un tempo limitato se questo fosse la norma, sai, una cosa normale di cui sei cosciente della tua vita ne faresti il miglior uso, di sicuro e se accetti quell'unica cosa non ci sarebbe insicurezza perché non c'è niente da guadagnare, niente da perdere in questa vita sei venuto con niente qualunque diavolo di cosa stia succedendo, il tuo bilancio è positivo sì o no? eh? non è così? sei arrivato con un investimento? no sei arrivato con niente quindi qualunque diavolo di cosa stia succedendo il tuo bilancio è sempre positivo, non è vero? e comunque non ti permettono di prendere un container alla fine quindi, tutto ciò che hai è quanto profonda, intensa e bella è la tua esperienza di vita. Quindi, non fare troppe storie al riguardo, ti stai comportando come se stessi per perdere qualcosa. No, non c'è niente da perdere, niente da guadagnare, perché tu vieni e vai. Tu potresti pensare, oh la mia vita, la mia vita. No, la tua, la tua vita su questo pianeta è come un pop-up sullo schermo del computer. Avete visto questi pop-up? Sei sì, soltanto un pop-up e un pop-out. Nel frattempo ti alzerai e risplenderai? Questa è l'unica domanda, d'accordo? Quindi, se in ogni caso risplendi, a volte può essere visto dalla gente, a volte potresti non essere visto dalla gente, ma l'importante è che tu, tu stia splendendo dentro di te e questo è tutto ciò che conta. Se le persone hanno gli occhi per vederlo, lo vedranno, altrimenti non lo vedranno. Questo è un problema loro. Ma tu stai vivendo una vita intensa e profonda. Questo è tutto ciò che conta qui. Se capisci questo e se metti in atto questo nella tua vita, non vi sarà in sicurezza perché di sicuro c'è solo la morte. Sì o no? La gente continua a chiedermi, viene da me e mi chiede: «Sadguru, per favore, dacci la tua benedizione, che niente possa accaderci. Che razza di benedizione è questa? La mia benedizione è che possa accadervi di tutto. Tutto ciò che è vita ti deve accadere. Sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? Per favore, devi prendere una decisione adesso. Sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? Vivere la vita. Tutte le diverse dimensioni di ciò che contiene questa vita devono accaderti, non è così? Se sei venuto per evitare la vita, c'è un oceano proprio qui. Puoi saltare nell'oceano. Vedi, se vuoi evitare la vita, devi morire è un modo più efficiente di fare le cose, non è vero? se sei vivo e cerchi di evitare la vita diventerà qualcosa di miserabile se ti senti insicuro e quello che farai cercherai di evitare la vita quando sei vivo e cerchi di evitare la vita questo causerà immensa sofferenza quando sei vivo, vivi, quando muori, muori, non tornare dalla morte